Questa qui, questa via che tu vedi, una piccola via di paese, è, era, era, adesso si chiama via Gramsci, questo pezzo, mm -hmm. ma parte da Bruzzano per intenderci era una strada che Manzoni faceva a piedi per, per andare a Milano, e arriva fino a Como, per questo si chiama Comasinella. E qui mi sono segnato un po' delle cose che ci sono, che sono Qui, lì lì dietro, coperta dal sole, c'è la Villa Riboldi, adesso non andiamo a vederla, però, questa è Villa Maga, Villa Riboldi, deve essere dell'Ottocento, comunque poi, questa è Villa Maga che come si vede lì è XV1, 1600. 1600 e poi ci sono 1500, perfetto, sì. eh, cascina Villa dei Capitani, che è quella che sì. è la meridiana, tutta una, una cascina del 700 misteriosa di cui non ho trovato nulla, eh, l'Arzago, Villa Rubò di un rondelle che la travi di fare, la cascina Glucoso, che è la prima cascina di Paderno, almeno quella rimasta che ha, iniziava ad avere una, glucosio. una... Come mai situazione, aveva lo giocerificio dentro, no. è il primo caso dove una cascina inizia a essere industriale, poi la, beh, beh, la, chiesa, di... la chiesa di Incirano dove c'è di... di... praticamente di fronte una villa di marchipozzi con un, un giardino. C'è un giardino ma ce n'è anche un altro, quindi credo che fossero tutte e due suoi, la torre, che vediamo oggi, Villa Gargantini e poi a Palazzolo un altro sacco di roba, Villa Casati Castoldi, Villa di Sfisogni, la chiesa di Santi Palazzolo e Viale Bagatti, Villa Bagatti, che è Villa è dentro Varedo, però la corte, cioè il viale è una corte sono dentro. La villa, la, villa, la villa dei castelli di Arcaio, sì, sì. Dunque, no, questo sa che è... comunque me la, me la devo fare, almeno ci non puoi ci dire. Comunque sì, sì, sì, sì. questo, questo è il punto in cui passa Paderno e fa le vie principali che, in cui è chiamato sono Gramsci, Italia, uh -huh. a Sant'Ambrogio e poi passa in piazza della, della Dolorata. Esatto.